Siamo qui con Giovanni Arletti, imprenditore e vicepresidente dell'IPEC. Giovanni, perché un'azienda dovrebbe entrare a far parte dell'IPEC? Ma Perché oggi la, la sfida per un'impresa è sempre più difficile, sempre più complicata e l'unico modo per riuscire ad uscire da questa situazione è di fare delle cose insieme, come sistema. Non è più una faccenda solo fra imprese e la competizione, ma diventa una faccenda che riguarda un po' tutto il sistema attorno a noi. Abbiamo un esempio con questi cartelloni che abbiamo qua nell'ingresso: dei capitani coraggiosi. Ecco, questa gente che ha capito prima che era necessario. Non si poteva pensare solo ad un'azienda che funziona bene, che paghi i suoi dipendenti, che rispetta la legge, ma occorreva anche pensare che un sistema attorno all'azienda deve funzionare, quindi la politica, le infrastrutture, i servizi, perché per lavorare bene la persona ha bisogno che anche la famiglia possa trovarsi bene nel contesto e avere tutto il suo necessario. Quindi come funziona un'azienda in questo modo? Ecco, Un'azienda è intanto essere insieme fra imprenditori come AIPEC, ci troviamo e ci eh, stimoliamo a vicenda raccontandoci anche varie cose che stiamo facendo, ascoltando e sentendo queste cose sono tutti stimoli anche per... Eh, per poter per, per fare, perché se, vede, se uno vede che una cosa eh, un altro imprenditore la fa, è facile che pensi che anche lui può farla. Ecco Io credo che questo sia uno stimolo straordinario che aiuta tutti noi ad andare avanti e a... noi stiamo facendo una cosa, per dire l'ultima che abbiamo fatto in azienda, abbiamo fatto l'orto per i dipendenti, avevamo un pezzo di terra inutilizzato allora abbiamo pensato che cosa fare, ecco io questa l'ho sentita da altri imprenditori che avevano fatto questa cosa e ho detto ma guarda che bella iniziativa posso farla anch'io, non costa niente, ecco questa è per dire è una delle tante cose che si possono fare insieme. Ok, grazie. Prego.